se l'ha trasmesso un eh, po' bello così interessante e poi facciamo quali messaggio quali insegnamenti. Me, che no. a il bambino sono sempre stato abituato ad avere i eh, suoi per terra. dove parliamo gli anni 75-60 era ancora, ancora poco lavoro perché c'erano ci sono, ci sono molti soldi che facevano fatica a guardare il giornale e ricordo che tante volte eh, arrivavano a casa nostra eh, si stringevano anche i posti a tavola e tutto che c'era si divideva tranquillamente e poi anche per non esistere i la possibilità. possono schieravano sempre da bambini, questa nonna che andava e veniva da Roma, aveva mille cose da fare, spesso ci portava con lui. ha portato studio, stigione, Padova, le, le a vedere la di Padova, tutti i vari spostamenti da Padova a Padova. Di, di quello che faceva o non faceva, l'aveva capito dopo col tempo e, e aveva visto la grandezza di quello che ha fatto. Lui non aveva paura di un'altra, di qualsiasi personale, lui aveva i corpuscolini, con la scusa di essere sordo, e se ne era chiesto mille cose andando via. Ha detto sì, sì, grazie, sempre, fingendo di non capire cosa diceva Mussolini e poi alla fine ha ottenuto tutto quello che vedeva. Aveva un rapporto con le persone per dire chi era. L'infermiera che ho trovato l'esame. Il 10 maggio del 66 mi ha detto: lo comincio Era una persona da 47 anni, da 40 anni. E su quella strada ha cercato di proseguire anche loro. Però sento qualcosa che negli anni mi sono stati disposti: come ha fatto il mio ha fatto il ha fatto il poi poi no, l'onore si è venuto c'è cioè, un po' gran passino ha cioè, disperso un po' di forza però alla fine sono momenti importanti dove si ritrova tutto la pace grazie grazie per a tutti i per questo racconto per cercare di